torniamo in studio con i nostri ospiti che sono di Caronia, il sindaco Rino Beringhelli Vittorio Alfieri, assessore alla cultura che poi non ho capito, assessore alla cultura e si occupa di spazzatura, ma Carmelo Barna l'eminenza grigia della politica di Caronia e il consigliere Giuseppe Cuffari che praticamente dice io non mi sono mai allontanato da Caronia però è sempre stato contro il sindaco Vabbè. Vittorio, vorrei dire perché questa mozione l'ho firmata pure io però non condivido assolutamente le motivazioni che ha dato il consigliere Barna ah, ecco. oh, io stimo moltissimo Vittorio e lui, e lui lo sa che lo stimo eh, mi fa piacere che è assessore eh, però io quella mozione l'ho firmata perché con quelle Olimpiadi lui ha messo nel sito eh, comunale istituzionale eh, una, una specie di vignetta dove indiceva le Olimpiadi dell'inciviltà secondo, secondo me ha sbagliato tantissimo perché ha preso per incivili i cittadini di Caronia che no, ha preso per incivili, per incivili ha preso per incivili, incivili quei cittadini, cittadini che lanciavano i sacchetti I, I, I, indicendo le Olimpiadi dell'inciviltà del, del, del lancio del sacchetto della spazzatura ora dico una cosa è vero che molte volte i cittadini sbagliano, sbaglio pure io, sbagliamo, sbagliamo tutti, però se, faccia, se ci facciamo un esame di coscienza, aveva sbagliato molto di più l'amministrazione per quello che abbiamo discusso prima e non i cittadini, eh, io dico una cosa, il padre se dà il buon esempio, il figlio ha buone possibilità che vada sulla retta via, se il padre è un dissennato ci sono grosse percentuali che il figlio diventi eh, un, de un delinquente ora quindi mettere quella cosa e scaricare la colpa sui cittadini mentre le colpe ce le abbiamo noi che amministriamo mi è sembrato poco delicato ed è per questo motivo che io ho, se, ho firmato la, il ragionamento mozione, si potrebbe la mozione, pure la, mozione pure la mozione di istituzione ascolti, ma se lei passa con la sua macchina e vedo un cittadino che sulla propria macchina prende un sacchetto e la butta, lei che cosa dice? Io vorrei, vorrei dirle No, cosa, no, faccia conto sì, che lei non è consigliere. Tante cose sono cambiate, come le dicevo, eh, grazie. Non ho capito grazie. bene una cosa, il dottor Alfieri me, me, me, mi risponderà, quando lei ha parlato che ci sono due isole ecologiche, una a Caronia, e una a, a Caronia sì. Montagna, l'assessore Alfieri ha guardato il sindaco, come dire, ma, che sta dicendo, forse non ha detto, comunque gli ha fatto uno sguardo particolare, ci volevo spiegare che cosa... No, mi fa piacere, era uno sguardo di intesa, di compiacimento, perché mi fa piacere che una decisione che poteva essere criticata in questo caso viene detta come una cosa positiva. Perché è stato criticato qualcosa di, per quanto riguarda il piano di l'incarmento? Sicura... Sì. Sì, più di qualcosa, ma sta a vedere se sono critiche fondate appunto sul piano di intervento sviscerato in quello che è o seppure una linea politica di opporsi a qualunque cosa contenesse questo piano di intervento. Questo delle due isole ecologiche naturalmente raddoppia i benefici ma raddoppia anche i costi e a volerla vedere in maniera equa e imparziale è una bella cosa perché sul territorio di Caronia c'è un servizio maggiorato, ma dà l'idea di come sia frammentato il territorio di Caronia, perché comunque in totale arriviamo a 3500 abitanti, solo che logisticamente, fisicamente, ma anche moralmente è come se ci fossero due o più comunità a sé stanti. Allora, dottor Alfieri. Eh, eh, lei se ne è accorto Quando è, è subentrato Quando è, è diventato assessore Se ne era accorto di questo errore Perché già gli altri l'avevano fatto notare Quindi lei si è trovato tutto su un piatto d'argento sì. Il suo ruolo qual è stato poi alla fine ma, Su questo diciamo, errore pregresso eh, Ho potuto dare qualche suggerimento Ho preso atto della situazione Ma come ha ribadito il sindaco Pocanzi Gli errori ci possono stare L'importante è capirli e correggerli Sicuramente per il piano finanziario successivo e anche per l'altro che sta a venire abbiamo avuto dei parametri più certi. Perché l'errore perché è nato? Perché era il primo piano finanziario fatto tra dal comune dopo la gestione accelerata eh, eh, del lato e quindi si è sovrastimato. Naturalmente è stato un errore anche fare la percentuale equa 50 e 50, e quindi e sicuramente questo ma è un altro errore. Ma la raccolta da non... differenziata, i caronesi la fanno oppure no? I caronesi la fanno la raccolta differenziata, ma si deve migliorare molto. Ma la, quello della raccolta differenziata è un eh, argomento molto fragile. No, è controverso, è difficile se lo si trascura. Se lo si trascura sotto vari aspetti, quello economico, quello della raccolta, eh, quello eh, del controllo in senso lato, sì, è possibile che sfugge, può sfuggire de, di mano. Se invece si tengono sott'occhio alcuni aspetti non è poi così difficile. È difficile tenere in equilibrio il discorso della raccolta differenziata a Caronia come in tutti gli altri paesi della Sicilia, perché mi permetto di dire affinché la raccolta differenziata funzioni, ci vogliono tre attori che vadano nella stessa direzione, l'ente comune, la ditta, quindi chi gestisce il servizio e i cittadini, tutti e tre mi permetto di dire hanno pari responsabilità e anche pari eh, <coughs> eh, eh, meriti quando la cosa funziona, se il comune cioè, trascura… Andavano ognuno per fatti propri? Sì e no, nel senso è un effetto a catena, il comune uscendo dal lato, quindi faccio un po' di storia pregressa, uscendo dal lato, dovendo gestirla tra virgolette proprio, si è affidata a delle ditte, queste ditte, eh, naturalmente non ha, il comune su queste ditte non aveva un termine di paragone, perché fino a due mesi fa non aveva l'intervento diretto su queste ditte, e quindi la ditta a sua volta poteva anche... Ehm, e indirizzare la raccolta differenziata su altre vie, inducendo anche il cittadino a non farlo, a farlo in maniera sbagliata. Quindi cosa voglio dire? Il cittadino deve essere vigile affinché il gestore gli consenta di fare bene la raccolta differenziata, che è un proprio diritto, dovere, ma anche un proprio vantaggio economico. Il gestore è l'ente eh, intermedio tra il cittadino e il comune che gli dà tra virgolette i soldi lo paga per fare questo quest intervento e il comune non deve solamente dare l'affido e poi se ne lava le mani ma deve stare a controllare un po' tutto quindi cioè comune, gestore, cittadini devono andare tutti nella stessa direzione lei, i miglioramenti si vedono lei dicendo che il comune non deve limitarsi a dare la fida e lavarsi le mani, ha detto quello che è successo in effetti, perché hanno fatto così. Consigliere... Io sono abituato a dire quello che certo. penso. Consigliere, Consigliere che Da quando la gestione è... è passata al Comune i cittadini collaborano di più rispetto a prima, no? appunto per certo. questa sinergia certo. comune, ditta certo. e cittadini. Certo.